D. I manoscritti. C. Ok, scusate, scusate. Che lettere sono? Ragazzi, oggi parleremo di un anime che se non avete visto vi consiglio assolutamente di vederlo, che è Fullmetal Alchemist. Bene, principalmente in realtà quello su cui ci baseremo noi sarà Fullmetal Alchemist Brotherhood, eh, perché appunto quest'opera, tratta appunto dal manga di eh, Hiromi Arakawa, gode di ben due trasposizioni anime, una del 2003. Che è proprio uscita in concomitanza con la stesura del manga. Tra l'altro quella che ho visto io per la prima volta, ovviamente. E <ride> questo è il motivo, il motivo sì, per cui piangere. non ha seguito poi. Cioè, segue la storia solo per i primi capitoli del sì, manga. Sì. Poi continua per una storia, cioè con una storia tutta sua, originale che non c'entra <ride> nulla. Ed è questo il motivo, perché sì. era difficile andare a pari passo con la stesura dell'opera, quindi sì. o mettevo uno filler oppo, oppure, come in questo caso, hanno continuato. Poi, eh, quella invece di cui par parleremo oggi è Brotherhood del 2009. Quindi, eh, se non avete visto Fullmetal Alchemist, vedetelo perché tratta tematiche abbastanza importanti. e Tra attuali. cui il nazismo into your Nazi boss. Fosse un manga destinato a un pubblico giovanile di ragazzi, perché era il classico shonen per ragazzi, però affrontati con cioè, tematiche comunque pesantucce attuali, affrontate in maniera molto adulta. Oh, okay, Quindi so, mettiamo but... la sigla. No, no che sto Oh, la che la.. Yeah. Mettevo. ho oh, la sigla di Fumetta Lacchimisti, ma una di chiusura su Spotify da tempo. E non sapevo che. non sapevi che fosse più no, Natalia! Che... No, perché detto, ma è bella sta canzone. Invece, poi ho scoperto, quando poi abbiamo rivisto Brotherhood perché come dicevo io ho visto la serie precedente. Quella che tutti considerano la merda. Che infatti, se vi ricordate, io ho detto ma io tutte queste scene non me le ricordo. Certo. certo, è normale. Poi abbiamo scoperto che non, non, non ci sono. Tra, tra l'altro, ci sono storia. proprio antagonisti differenti. Cioè, la storia è totalmente diversa poi. Tu sai che è l'antagonista di un 2003? Cioè, io lo chi so. Chi è l'insegnante di El ah, sì. Dante, la cosa del genere Dante, sì. si chiama Dante Dì era tipo la maestra, l'insegnante degli dell'insegnante Eh, sì, dato uno sguardo così oggi Non è come quella di Best Sai cosa succede a Dante? Non Dante Non si d***a No, gli omunculi vengono creati anche diversamente nell'altra serie Però hanno cambiato tutto già dall'inizio Sminchiamo hey. Awesome Per poter parlare di full metal che, dobbiamo dire che cos'è l'alchimia <totipo> Perché tutto si basa Anche su quello Allora secondo... Sfumare tutto in oro? Eh, no, magari, in realtà questa è una legge per cui no. i, gli alchimisti di Stato non possono produrre oro. Eh, so. Quindi <ride> lasciamo perdere. Tutti avrebbero voluto farlo, ma non si può fare. Comunque, l'alchimia è una scienza che si occupa della trasformazione e della modifica della materia. Questo come avviene? Segue appunto tre fasi questa cosiddetta trasmutazione che sarebbero innanzitutto la comprensione della struttura della materia. Che è fondamentale, poi abbiamo la scomposizione e la ricomposizione. Ma è un po' come le mie lezioni di chimica alle scuole superiori! Eh sì, perché fondamentalmente. <ride> Tanto poi sappiamo che si basa sugli elementi. Quindi... Sto trasmutando te in un phaser di Star Trek. Ma non ci sono gli stessi elementi. Cioè, tu non mm. puoi creare a nulla. Non ce lo so. No, ora, infatti, non lo so. spiego. Innanzitutto, questa alchimia, questa energia scaturita dalla forza della crosta terrestre. Che per essere, per essere, per emergere, molti utilizzano dei cerchi alchemici. Come vedremo nel corso della storia, non tutti hanno bisogno di, di scrivere, di fare un cerchio alchemico, perché riescono a utilizzare l'alchimia senza cerchi alchemici. Perché loro sono sforbi. Perché loro possono. Il caposaldo principale dell'alchimia è il principio dello scambio equivalente, che come viene spiegato anche dal protagonista stesso. L'uomo non può ottenere nulla senza sacrificare un qualcosa che abbia lo stesso valore del, dell'oggetto di partenza, infatti, fondamentalmente, da un oggetto di partenza, si può ottenere un qualcosa che abbia lo stesso valore, Quindi, per questo si fa: 10 passa... euro tu Uno. devi dare 12 euro. Ma se 12 euro ci sto anche rimettendo. È così, non è come? proprio molto equivalente come, come le go. Mio <ride> figlio poteva morire. <ride> molto equivalente come cosa poi aggiungiamo altre due piccole perle che sono fondamentali per, per la storia che sarebbero uno che è considerato abbastanza grave la trasmutazione umana e due che l'unica cosa che può sov sovvertire le leggi dell'alchimia è la pietra filosofale che come vedremo quella di sì. <ride> anche, anche, anche anche quella <ride> che come vedremo purtroppo si... Si può produrre solamente con l'utilizzo di, um, di altre, di altri esseri umani. E questo sarà boh. di altre vite. Di al esatto, si, potrà, si può ottenere solo con altre vite. Bene, detto questo, possiamo introdurre il Wu <sess> I nostri personaggi principali. Dico personaggi principali perché i protagonisti sarebbero due, cioè protagonista e coprotagonista, protagonista e sono i fratelli Eric: Edward e Al. Come spesso accade, abbiamo parlato di Edward e ed dal si è acceso il sole. Come spesso accade, sono fratelli che a livello caratteriale, non c'entrano Ed, che è il fratello maggiore, è quello completamente, diciamo, più impedito da un carattere totalmente impetuoso e molto testardo, che ha il complesso dell'altezza, quindi se tu gli no, vai no. a dire che è basso, lui impazzisce. Cioè, posso posso. Impazzisco. Ah, io impazzisco anche per cose molto minori. <ride> Beh. <ride> Beh, molto minori. Mentre Hal, che è il fratello minore, è quello che ha un carattere più calmo, riflessivo, che in un certo senso cerca di bloccare, di frenare un po' l'impeto del fratello, di farlo ragionare, portarlo sul, sul, sul farlo ragionare. Fratello. Ed è anche quello La. veramente sfigato. E eh, ora sfigheremo. E lui l'ha sfigato della serie. Sì, ma non è come in altri sì. posti, non è per sua colpa. Esatto. Diretta. Sì, sì, va bene. Però lui si è fatto trascinare al fratello Maggiore. Ma Infatti e beh, è anche è sfigato, questa cosa. Ho detto no? che lui ha fatto un e errore, sfigato. Ora vedremo, vedremo, vedremo. Comunque, questi due fratelli iniziano un viaggio alla ricerca della pietra filosofale. E durante il corso di questo viaggio loro conosceranno un sacco di eh, personaggi comunque ci sarà chi, lo, chi li aiuterà, chi li ostacolerà nel, nel loro viaggio. Eh, tra come questi, sembra, che tutto lisce non può andare, esatto. è ovvio tra questi, vi è un, uh, un personaggio uh, detto, conosciuto come alchimista di fuoco, uh, Roy Mustang. Ah, che gli consiglierà all'inizio, proprio il all nei primi episodi di fare l'esame per diventare eh, alchimista di stato. Perché, diventando alchimista di Stato, tu accedi a determinati privilegi, un po' come essere Agente. ante, Esatto, come essere Soprattutto, oltre ad avere diritto ad alcuni privilegi, aveva la possibilità di accedere a determinate informazioni, Beh, che era certo. quello che a lui fondamentalmente interessava. Principalmente, una cosa che vorrei aggiungere: il titolo di alchimista di Stato, vi ricordate a quale grado corrispondeva nell'esercito? Comandante? No, no maggiore, maggiore. Maggiore quindi, lui, anche se ha, quando gli anni? 16 anni? Sì, è il maggiore già... dell'esercito. Sì. esatto. Risulta una sì, cosa da puntata. Sì. Però, nonostante ciò, comunque, cioè, hanno una cattiva fama nella popolazione perché chi? I fratelli Eric? No, in generale gli alchimisti di Stato ah. perché si presume che loro abbiano venduto addirittura la loro anima pur di avere questi privilegi. Sì. Quindi, molte persone non, non li vedono molto bene, questi alchimisti. Tra l'altro, non so se tu lo stavi per dire, gli alchimisti di Stato vengono anche, diciamo, rinominati. Come i cani dell'esercito. Esatto, anche questo cani dell'esercito. Comunque non era una cosa a cui andava tantissimo a genio, comunque um, andava moltissimo a genio. No, e... Io lo volevo prendere la pietra filosofale. Cioè, Edward stesso. Però <ride> era fondamentale per trovare fonda cioè, questa pietra filosofale, e lo spiegheremo perché. Introduco quest'altro personaggio, che è un'amica d'infanzia di eh, Edward e Alfonso. Alfonso, in italiano. Alfonso. Alfonso. Che sarebbe Willy Rockbell, che è un'esperta meccanica, un'esperta di automail. Dimmi che sarà una tromba. Ci sono buonissime non possibilità. Non è desert, mi dispiace. Ci non non nel, nell'anime, <ride> però ci sono buonissime possibilità che sia accaduto. Yes! Che Anche in, qua trombano! In futuro, è. diciamo che Edward ce la fa. Ciao! La promozione di... Sai chi è l'unico personaggio che, detta dall'autrice... Lo so, purtroppo, ci sono, arrivati... non esatto, ci sono rimasto mai. Esatto, ci è rimasto troppo male. In che male. senso? Cioè, che era... non ci sarà sì. futuro tra lui e un'altra persona. Sempre delle coppie famose che Non io. mi dire che è Roy master con un contenente. perché per motivi di militari... Militare. Non, non è... possono... Roy master anche il Tenente. Non possono no. stare insieme per motivi militari. Quindi, in teoria... Cioè, non logicamente, non... Non, non avranno futuro. Non Però no. la scrittrice diceva... L'immaginazione mi rimane, quindi se un domani volesse fare uno spin-off o un qualcosa, magari farà in modo che accada. Ma tecnicamente è una cosa impossibile. Esatto, di queste cose ci rimasta troppo male dire, Io non no. parlo più oggi. Non <ride> non così mi è spieghi. rimasto profondamente colpito e offeso. Cioè, io ci credevo in loro. Mm. Anch'io lo credevo in loro perché c'erano quegli scambi di complicità, sguardi. Tu dicevi: sì, dai, ce lo potete fare. Eh. Ma questo spiega perché loro non hanno mai. Nell'anime, cioè non sono mai arrivati nemmeno ad essere proprio sul punto di limonarsi. Ma ah, sì, perché dovevano mantenere vista. Diciamo che anche perché avevano an anche altre priorità, tipo salvare Amestris. Eh beh, vabbè. Ora state anticipando tutte cose. Scusa, eh, scusa, we... ok, ok, scusa. Ma possiamo sul te. beh, eh, ora. Stavamo, avevamo appunto introdotto Wirry perché lei è una. La meccanica per eccellenza di fiducia di Edward e Al perché è, di perché è esperta di automail Beh, gli automail forse. sono delle sorti di eh, protesi robotiche in un certo meccaniche. ah, nella posta automatica? no però <ride> <ride> poteva <ride> <No. No. ride> che ehm, vengono collegati direttamente ai nervi eh, poi, poi, uh, poi possono essere utilizzati sia come armi, come protesi tipo Berserk eh, esatto, tipo Berserk <ride> bene, e questo perché? L'aspetto dei nostri protagonisti è abbastanza particolare, soprattutto quello di Hal che presenta una grandissima Al armatura. Posto... No, no, è lo sfigato, è il loser. Ah, no, non è la tecnica no, del Hal ha le sembianze di una grandissima armatura di acciaio, mentre il fratello Edward ha un braccio e una gamba in automail. Questi giovani non c'ho la musica super quarto. Dopo. No, <ride> Dopo la nome. morte della madre, essendo comunque già dei piccoli esperti di alchimia, già cominciavano a guardare, a spurciare i libri del padre, ebbero l'idea di fare una trasmutazione umana. Che <ride> eh, perché non l'ho fatto da bambino la trasmutazione umana? Che nonostante comunque fossero mossi da ideali, cioè, più che altro. Beh, abbastanza lecito, io volevo riportare in vita la madre. Dai, dai, è abbastanza legge, <ride> dai, Joy, Gucci, Diciamo che è, è opinabile, comunque Però, appunto, questa, durante il rito della trasmutazione qualcosa andò storto Zanzà l'avrebbe mai detto, visto Beh, che è uno di da più c'è una legge della che della te restina. lo piega. <ride> chissà come mai è andato storto qualcosa dei bambini di 10 anni Eh, dieci anni, Bene. massimo cioè, Non so quando è... Loro non quel giunsero mm. al cospetto della, del portale della verità Oh che è fondamentale per la, la conoscenza dell'alchimia in generale e della verità assoluta del, la, del mondo. Cosa accadde in questo portale? Accadde che Adal venne asportato tutto il suo corpo, <ride> mentre a Edward solamente una gamba. Quale delle tre gambe? Le tre Era un bambino, se ne aveva due. Eh, scusate. Credo che dove fosse la gamba sinistra. Eh. Vabbè, vabbè. Scusate. Non c'entrava. Il, il no. peggio è no. no. eh, Ritornato indietro dal portale, è preso dalla disperazione perché Al eh, non c'era. Decise di fare un'altra trasmutazione e donare il suo. cioè sacrificare il suo braccio destro. Credo il suo, il suo braccio destro. Sì, sì. Al. per poter legare almeno. salvare l'anima del fratello e legarla alla prima, alla prima cosa che ha trovato lì vicino, che era un'armatura. Quindi. Che culo! Cioè, poteva trovare una bottiglia di whisky scadente, ti immagini. Allora, dove andiamo oggi Eh, quello è. ok! Eh? Perché tutti hanno un'armatura in casa, ovviamente, è no? Ovvio. Sì, io oh, ho. Sì, abbiamo anche noi l'armatura, <ride> comunque, eh, lo legò a questa armatura. Motivo per cui: ma come legata sempre con la trasmutazione, eh, lui ha dato il braccio, basta che non mi dai l'anima a meno questo. Lui dire. ha fatto un cerchio alchemico col sangue esatto. Si. Sì, ha fatto un che era tipo la trasmutazione dell'anima in oh, qualcosa sì, esatto. Oddio, eh, e cosa facendo nuova. a meno ha ottenuto l'anima del fratello, e poverino, meno. Fondamentalmente, no, no, non c'è dentro l'armatura, è vuoto, c'è solo l'anima. Sì, la usano come ripostiglio ogni tanto. Esatto, ci mettono me qualcuno. Come me nascondino. Esatto. E niente, oltre a questo fatto, eh, ciò ci spiega un paio di cose. Il fatto che Edward è conosciuto come chimista d'acciaio. Perché comunque ogni alchimista di stato, una volta che attiene questa carica, prende anche un soprannome. Ed è anche il motivo per cui spesso tutti lo scambiano. <ride> Pensa, cioè, l'alchimista d'acciaio chi sei? è il fratello, chiaramente, con l'armatura, il fratello Al, no? Anche, invece... perché, anche perché in inglese, cioè anche in giapponese, <ride> è full metal. È full metal, Quindi tutto d'acciaio dovrebbe... Quindi si aspetta. L'armatura, cioè la tutti quanti dicono, ah, oh, sei tu l'alchimista d'acciaio. No, sei è, la, è lui si... È lui si che diceva, no, oh, ora sono io e che cazzo ah, ma tu sei troppo basso beh, eh, è se è s... <ride> <incazzato>, <ride> e si è una c***a e si su tipo così. e un altro motivo è che in quanto lui ha fatto la, una trasmettazione umana quindi è stato al cospetto del portale della verità riesce a utilizzare alchimia senza alcun cerchio alchemico quindi lui basta che fa po, po", e fa tutto quello che deve <ride> poi, poi queste cose le mettiamo in after effect va bene ho capito Avremo oh, cioè, un cazzo già fa, gigante Già fatto in un video di gymplot che andremo a andare a vedere <ride> <ride> E' <ride> esattamente questo Beh, ehm, Ora mi sa che possiamo parlare del Wer <ride> Questo è uno dei pochi anime e manga In cui il Wer è quasi il Wen E sono spiegati sì, sì, no, Bene. ci sono, sono spiegati, sono... Uno dei pochi, perché tutti gli altri anime li abbiamo visto. O c'è cioè, il where o parla. il when, non è specificato. Esatto, ma sono sempre molto ambigui. Un altro anime, scusi se e poi procedi con il where, un altro anime di cui parleremo solamente in versione speciale, quindi alla fine, sarà New Evangelion. Eh, vorrei specificare che il where e il when sono precisi. C'è cioè, un ah, luogo e una da data da, da, da. precisi che poi parleremo. Un altro, un altro anime dove c'è almeno il, il dove è sicuro e quando non lo ricordo. Era l'Uomo Tigre. Penso che l'Uomo Tigre sia contemporaneo. Quando, cioè, un Penso di sì. Però spiegavano esattamente da dove partisse cioè, e dove andasse sì, a sì. vivere dopo. Era molto sì, sì, realistico, sì, sì. anche. Per quanto riguarda appunto il where, abbiamo, cioè, cioè sappiamo che il mondo di Fullmetal mi sta invitato in un mondo immaginario, un mondo comunque parallelo dove vi è l'alchimia e soprattutto vi, vi sono delle varie regioni, eh, eh, la, quella in cui si concentra tutta diciamo la storia è una, la regione di Amestris, come aveva già accennato prima, il dottore, poc'anzi, <ride> in questa regione che è eh, comunque mh, in cui vige un regime militare, Assolutamente corrotto perché questa è la base della storia. È anche molto nazista. È abbastanza Beh, nazista. Il capo di Stato è chiamato il Fiore. Esatto. Questo non dicevi nazista perché <ride> <Dai>. è Fiore. <effettivamente. ride> allora, allora diciamo che nel mondo di Fulmine de Alchemist abbiamo questa regione centrale al centro che è Amestris con la capitale che è Central City sempre al centro. Central <ride> che è comunque la città principale di dove comunque c'è il centro del in cui si svolgono no, anche molti svolgono, fatti sì. eh, si svolgono molti fatti è anche il centro comunque dell'attività politica comunque sì. e ehm, il tutto è retto da un comandante supremo questo comandante supremo non è Hitler si chiama sì. King Bradley Bradley eh, ma è carino lui sorride sempre e eh, anche, presenta... anche affetto da, da Brottini questo è fondamentale sì, King allora. Bradley ma solo... non sempre a volte lo apre. Perché... Eh, eh, beh, aspetta lo spiego. La brocchite è fondamentale. Ha la brocchite, ma non è solo lui, aveva la brocchita anche Xing ha la brocchite, sì. che è un altro personaggio. Bene, è assolutamente corrotto. Corrotto perché? Perché il caro King Bradley, che sembra tutto carino, tutto sì, ho la mia famiglia, sì, la, la foto mio figlio, in realtà è d'accordo con... Gli antagonisti della storia, che chi sono gli antagonisti della storia? Sono gli Omungulus. Hai rotto gli Omungulus. Questi Omungulus sono degli esseri ehm, pressoché immortali, anche se hanno un numero di vite, cioè limitato, però fondamentalmente sono immortali. Se nessuno li tocca sono immortali. Ah, cioè cioè effettivamente... diciamo che hanno un numero di rigenerazione limitato. Esatto. È eh, eh, oltre d'abilità, forse, ovviamente, cioè oltre, oltre gli umani, chiaramente. Tutti si aprono una bocca nella pancia, no? Io quando mangio, ah, perfetto, invece i nostri glottoni. Esatto, glottoni perché eh, il signorino King Bradley, in realtà, è pure mm. un omunculus. Lui è la, il risultato di una serie di esperimenti sugli esseri umani che carini, come Mengele, in, a cui <ride> iniettavano la pietra filosofale e vedevano che effetti avesse. Lo lo soprav... lo Lui è l'unico che è sopravvissuto a questo esperimento, per cui è stato il prescelto prescelto da chi? Da il padre, che è il padre di Sava! <ride> <c> è Sava! <ride> è Sava! No, per portare. No. Per portare avanti il suo progetto malvagio. Zanzan? Qual questo progetto malvagio? Bene, la Può nascita il mondo? Ovviamente quella è la base di ogni cattivo. Scusami, In eh. bro, bro, bro. ma specialmente roba. Ma principalmente era quella di avere la conoscenza assoluta della verità, dell'archimia, cioè del potere ah, generale. Però per fare ciò. Lui aveva intenzione di creare un bellissimo cerchio alchemico grande quando tutta la regione, sacrificando tutti gli abitanti del, del paese, con lo scopo di creare una pietra filosofale. Che vuoi? Il coronavirus. È Questo? un cerchio alchemico. Quando tutto il pianeta. Stanno cercando Bill Gates di aspirare tutte le nostre anime per creare una pietra filosofale. Tranquillo, tu non hai un'anima. Ah, giusto. Tu sei salvo. Ti ha salvato il coccolino mi è venuto <ride> sì, il detersivo mi è venuto okay. comunque appunto cercava di creare questa pietra filosofale per i suoi scopi cosa che comunque già aveva fatto in precedenza molti secoli prima perché all'inizio di prima che partisse tutto questo progetto della nascita del, dello stato di amestris eh, di king brother eccetera il caro padre che in realtà inizialmente aveva la forma di un piccolo essere dentro un'ampolla. Era stato creato da un alchimista. Un antico alchimista che utilizzava diversi schiavi. Tra questi schiavi vi è un certo schiavo. Di nome Van Hohenheim, che è il padre dei nostri protagonisti. Che è olandese dal nome, secondo me. Secondo me deve essere tedesco van van van non è si siete tedesco Eh oh lo spiegherò c'è il fiore c'è il nazismo non poteva essere olandese stonava no no mi sembra sia tedesco dice giannal che lo sia tedesco achtun ma vuoi va poi naim lo conosci tu cosa vuoi non lo ricordo cos'è ma c'è il tipo di si signora this... ah ecco ecco cos'è si si si lo L'avevo la sentito spesso la cosa. Sì, signore. Yeah. Vabbè. Comunque, Van Hoenheim, un po' preso dalle discussioni con questo essere nell'ampolla, perché se ne si mostrava molto saggio, conoscente delle cioè, tante cose, della scienza, dell'alchimia, quello che è. La scienza è infusa. Come? Promise la libertà a Van Hoenheim, visto che era uno schiavo di questo alchimista, no? Con la scusante, tipo, dai vieni con me, ti mostro la via del sapere, eh, la via si del fa... signore, la ah, via yeah, del sapere, <ride> lui eh, lo convinse a eh, portarlo nei pressi di una reggia, che è l'antico paese, l'antica reggia di Xersi, che si trovava, che si trova nella mappa esempio di Fullmetal Alchemist, si trova nella zona desertica, che appunto non esiste più nulla perché all'inizio... Ah c'era questa reggia di Xerxes, Ah, la reggia di Caserta, ho capito e in questa reggia cosa accadde? L'Homunculus parlò con ovviamente i soprani promettendo la vita eterna però ovviamente era tutto un trucco perché lui voleva essere liberato dall'ampolla, poter prendere il corpo di qualcuno e quindi attraverso creò un, un cerchio alchemico Comunque una cosa fondamentale che volevo aggiungere voi sapete chi realmente nella realtà Cercava l'immortalità per sé e per il suo esercito? Hitler, okay. questo lo sapevo. Stanno Grand Hack dell'Alleanza, eh no, sì, sì, lo so cosa la sapevo. Questa sì, cosa questo sì, so. la ricordavo, ma molti sovrani quindi... erano ossessionati da questa cosa. Delle quindi il con il nazismo si stanno, diciamo, eh sì, esatto. ampliando. <ride> <Questa è stessa. ride> Vabbè, infatti, si parla di razzismo in generale, <ride> però effettivamente il dettaglio sembrerebbe abbastanza nazisti tutti quanti. Yahoo! Yaho! Comunque ehm, riuscì a liberarsi, e, eh, però mantenne la promessa con Van Hohenheim perché lo ringraziò, gli diede la vita eterna, lo rese immortale, eh, lo rese comunque, fondo no, ehm, cioè gli diede la conoscenza, però <ride> lui aveva altri scopi, il signor padre. Vanhoenheim, che ovviamente in realtà era di buon cuore, non si aspettava tutto ciò, per cui decise di allontanarsi, cioè continuare il suo viaggio per i fatti propri. Beh, normali, Motivo cioè. per cui Vanhoenheim ha comunque molti molti anni, mi pare che sono tipo sulle 400 anni. Cioè, ah beh, ma, ma mai quanti Madusalemme che ne ha 800 e passi, <ride> mai quanto maestro Muten. Mai. Oh apposai, oh, apposai. Appo io penso io voto apposai, apposai, che, apposai sarà più che, è cioè. che è mummificato quasi lui e Obama arriviamo di quasi 6.000 anni <ride> sì, età media <ride> Pan Oenheim poi lo ritroveremo perché poi si schiererà dalla parte ovviamente dei figli, li aiuterà eccetera eccetera. Poi si sacrificherà pure quindi. Ecco. Eh, ha combinato a che era una delle guerre civili più sanguinose che ci sono state in. Uh, full metal Alchemist, come l'invasione poi... della Polonia e poi era eh, <ride> beh ci stava Vabbè, okay. full metal altimist nazismo come vuoi studiare la seconda guerra mondiale mediti full metal okay. no, abbiamo risolto il problema esatto se a fare uno speciale in cui facciamo i paragoni: Bradley Führer cioè okay. Führer, Führer ci penso Führer, io. io comunque eh, per farci comunque il padre poi per continuare per portare a termine il suo piano creò altri sette omunculus a cui diede i nomi sette, dei sette vizi capitali a tutto questo... Ehm... Glattoni. Esatto, Glattoni, abbiamo Last, abbiamo Grid, abbiamo Envy, Invidia, abbiamo, abbiamo tutti Pride, quali. che è mio preferito. Io amo Pride. Pride? Ti piace Pride? Io e Elvi E poi l'altro Pride è il bambino, il figlio di Bradley, perché loro hanno questa copertura, no? No, perché Beh, Bradley ricordiamo che era sposato con la moglie, eh? Si, sì, una moglie che si scelto lui sempre come copertura. No? Solo perché la moglie era tutto... umana. Ehm, ora possiamo comunque introdurre il Wen. Eh, perché appunto sappiamo che il tutto si, sba si, si svolge nei primi del Novecento cioè primi e Novecento ovviamente alternativi perché abbiamo un 1900 alternativo perché ah. ovviamente ci sono gli automail c'è l'alchimia cioè quando mai e la maggior parte degli eventi si svolge nel 1914 Ah, no. la maggior parte dei. Durante la prima guerra mondiale. Eh, poco prima, chissà <ride> no. Cioè, no, Proprio nel momento dello scoppio. Esatto, perché... la prima guerra mondiale inizia nel 14, però non la chiamo quella guerra del 15-18. Perché no? l'Italia è entrata successivamente. Dopo schierando si sembra dalla parte sbagliata. Come sempre, poi cambiando parte. Nella parte sbagliata di nuovo, come la seconda guerra mondiale che cambia parte di nuovo, perché è una bandiera. Comunque una menzione onorevole Va alla maestra di Di Al ed Edward Che è, è buona Ed è, è, è, è, um, è, è stata soprannomio come pacchio È stata nominata pacchio, pacchio d'oro Che se la gioca con il generale Armstrong eh, esatto. esatto tutte e due Però la Curtis è superiore Tanto che è un, un sacrificio importante per... A voglia, a voi Possiamo fare una top 10 pacchio d'oro no, e non non anni della nostra animi No ragazzi Io, io, io, io ho un'altra idea io, un io non ve l'ho detto Io volevo fare un episodio speciale in cui, in cui leggiamo le Miss Donne Miss Brocchite Mr. Brocchite e altre cose che noi citiamo tipo facciamo 4-5 categorie ognuno fa una nomination e poi noi li votiamo eh, può e farlo. li eleggiamo può farlo. vi parlo delle trivia <ride> e possiamo chiudere qua dopo le trivia Riguarda le trive, io ho deciso di parlare di quello a cui mi sento più legata anche per i miei studi e quello che è. Perché in full Met Alchemist ci sono un sacco di riferimenti alla cultura antica e non sono casuali, sono voluti, alla cultura antica e... cioè, <ride> ah no, posso mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? Eh, no, mi... no? e eh, se non sta un metro e mezzo, no! Ah, no, no. no. no. Mi scusi, no. Tipo, ad esempio, che ne so, il nome homunculus, che proprio viene dal latino e significa piccolo uomo, ed è esattamente letterale utilizzato Ma io sono un piccolo ah, uomo. No, in forma in alchemist. Poi altre cose, come ad esempio, tratte dalla cultura, dalla città greca, come dracma, che aveva notato yeah, un po' e creda, <ride> ragazzi, era ovvio che dracma, dracma. tra l'altro, scritto nello stesso modo esatto. che la moneta che avevano i greci prima di andare nell'euro. E poi, poi anche, anche Xersi che è Comunque, è uno degli imperatori persiani, poi, sì, uno ah, sì. dei sovrani persiani sì. durante la guerra, la guerra persiana. Eh. E non solo questo, ci sono un sacco di riferimenti e personaggi che sono ispirati a personaggi alchimisti realmente esistiti. C'è sì, già stato cosa? So. Ah, sì? Già. Tra cui Van Hohenheim. Esatto. Van. dovrebbe Van eh, essere von Hohenheim, credo sia tedesco. Sì. In realtà se voi cercate il nome è tipo un nome infinito, quindi non me lo ricordo, ha eh? tipo 4-5 nomi questo tizio. Come si Però conosciuto alla storia come il paracelso. Il paracelso? Celso, no? Celso! Celso! Perché il paracelso di un ombrello mentre vai in bagno a cagare? Ma comunque... Ma perché oh. dovresti usare un ombrello mentre caghi al chiuso? Paracelso, Perché magari non stai cagando al chiuso. Possiamo andare avanti sì, dal è... Paracelso? Ok, allora, ehm, questo Paracelso fu eh, un famoso alchimista, botanico, scienziato. Di tutto, che è no, un del sacco Che è visto a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Come eh, a lui si deve anche, lui fu colui che battezzò l'elemento zinco. E proprio per questo motivo, e non è un punto casuale, lo zinco è uno degli elementi fondamentali per la trasmutazione umana in fumetta alchimista, insieme poi al mercurio. E il mercurio è un altro elemento fondamentale per l'alchimia perché nel simbolo del, degli alchimisti, che è la croce col serpente... Spunta HG? È, il serpente, sare, cioè indicherebbe la, la fissazione del volatile, il volatile sarebbe il mercurio. Ah. E il sì, simbolo no. dell'alchimia lo ritroviamo nella tomba di un alto alchimista francese eh, che si chiama Flamel, Nicolas Flamel. Non mi ricordavo il nome. Nicolas Flamel, questo alchimista, secondo la leggenda, fu colui che scoprì la pietra filosofale. E, e si narra che lui Erano riuscì mungolo? a... No! no! Ha fatto che un mungo Probabile! Ah. Van Hoenheim, nel suo Denerum Natura, scrive la ricetta per creare un mungus. Cioè, uno degli alchimisti di cui prende anche spunto è quello a cui viene accreditata la polvere da sparo. E, e quest'altro è un'altra un cosa che devo dire... Scusa, la polvere da sparo era in no, così? No, sì. si crede così. Polvere nera la chiamavano. La chiamavano così, ma eh, il personaggio, cioè, ovvero il padre della tenente Rizza, che era il maestro di Roy Mustang, che era alchimista pure lui di fuoco. Casualmente ha ah, lo stesso nome, che credo sia Bertold Oki. il cognome era Hocky, la pronuncia non mi pare so. pare di sì? Allora Bertold Hocky esistì veramente ed era un monaco e alchimista. Credo pure lui tedesco, mi ricordo sempre di poco, non, non mi ricordo. Non mi ricordo esattamente che eh, scoprì la polvere da sparo, quindi ho per capito. questo motivo cioè, non è casuale che lui il fosse fuoco. un alchimista di fuoco. Ho cioè è tutto quanto ha un perché. <ride> Magnifico. E aggiungo, finito? E aggiungo ultime, ultime cose di su alcuni altri, su altri personaggi che, a cui tengo particolarmente perché ad esempio uno che mi piaceva particolarmente che era uno che prima si presentava come cattivo e poi in realtà parte in basso oh. è buono è Barry the Chopper che io quando l'ho letto ho detto lo squartatore è sicuro Jack lo squartatore ed è veramente Jack lo squartatore quindi un riferimento alla Londra vittoriana ricordiamo che le vicende di Jack lo squartatore si, vengono, si svolgono nel quartiere di Whitechapel a Londra. esatto E ci tenevo a dirlo. Inoltre, eh, il portale della verità oh. sembra ispirato a un portale reale, quello là un portale realizzato dallo scultore del mille, a cavallo tra 1800 e 1900 che si chiama Auguste Rodin è appunto che realizzò questa porta chiamata Porta dell'Inferno e sembrerebbe essere appunto l'ispirazione per la porta di, sì, sì. finisco una, una chicca mia personale giudizio personale e poi possiamo chiudere qui si sì, si sì, si sì. <ride> è che però questo non ho trovato nessuna corrispondenza online sinceramente quindi credo sia solo una mia opinione col fatto che eh, secondo me il personaggio del tenente Avok a me ricorda tantissimo Onizuka di di GTO anche a me quello che fuma? È stato quello che sì, fuma e sì. chiama le donne. E secondo me è ispirato al loop, però Non lo so, eh, sarà una mia idea. No, ma anche io perché... pensavo pensato a questa cosa. Detto questo, buon pomeriggio a tutti il cielo. Ragazzi, Ciao prima di passare, passare alle domande, vorrei <ride> fare un piccolo appunto di una cosa che io vi ho tenuto nascosto finora. Voi sapete come finiva l'anime del 2003? Ecco, io il finale sì. non, non l'ho letto, letto. Volete che ve lo dico? Io non voglio lo so. sapere. Perché, io, perché tu lo sai perché l'hai letto, io l'ho visto, è diverso. Dice che praticamente l'ultimo episodio, non mi ricordo se, se attende cosa accade, c'è cioè il padre di, di Al Dead, praticamente dice che loro vivono in un universo parallelo in cui dice nell'altro universo ci sono cose molto cattive, e si vede tipo il vero nazismo, la vera bomba atomica, c'è cioè il nostro mondo reale. E finisce che comunque loro non prendono i loro colpi e restano così per colpa. Yeah. Al Al cosa? Diventa al chimista di stato, allora al no, chimista di stat? No. Ah, questo è un Lui fa l'esame per diventare ragazzi, l'ho visto di stato. una decina anni fa, l'ho visto mi posso ricordare tutto. Vabbè, dai, uh, ci hanno provato, hanno fatto una storia originale. Ma ci vuole E ora, il quiz. E Comunque, eh, ora siamo qui per il quiz. E secondo me era totalmente inutile. Potevamo benissimo finirla qui la puntata. Allora. <ride> Prima di iniziare con le domande, ci sono delle cose che dobbiamo fare. una, abbiamo migliorato il nostro sistema di fare le domande, perché soltanto ho fatto un VOI Excel che ci conta direttamente i punti in automatico, game. così non sbagliamo prima facciamo wow, ogni Wow, che volta. precisione, Occhio professionalità! professionalità. Poi, un altro caso, dobbiamo, dobbiamo dire sulle domande. Nessuna delle domande riguarda Edward e Alla Benissimo, iniziamo benissimo! Dunque, hai due aiuti. Il 50 e 50... E il nostro aiuto. Come ti avevamo promesso in privato, le domande sono estremamente difficili. Quindi, ti, ti consiglio di utilizzare questi aiuti nel momento, giusto. Iniziamo con la domanda 1, poi le 3, e poi le 5 punti. Vabbè. Puoi iniziare tu con la prima domanda? No, inizierei proprio con la prima. Ho oh, capito. Dai, questo è molto semplice, ragazzi. Ah, vediamo è molto semplice. Qual è il nome della nonna di Winry? Ah, Oliver. B, Milla. C, Rose. D, Pinaco. Beh, questa, almeno non lo so. <ride> almeno un punto lo prendo. Pinaco. Sei sicura? Sì. La, la vuoi accendere? accendere? È la tua sì, risposta sì. definitiva. Sì, spero di non sbagliare almeno questo punto. Pinaco, in realtà, è Pinacoteca, quindi è sbagliata. Non è vero, dai. <ride> è giustissima, <ride> è giustissima. Almeno un punto. Questa qua che l'ho parla No, scusa. Questa che l'ho partorita io. Ah, ok. Cosa significa? Il nome di Trisha, la mamma di Ed e Al in inglese. Eh, non lo so, perfetto A, nobile. B, regina. C, principessa. D, reale. Mi ispira a cuore e sentimento nobile. Perché è la nobile di cuore? Chissà, cioè, la può esserci, voglio dare questo bel del dubbio È la tua risposta sì. definitiva? Quindi sì. la A Sì La accendiamo? Sì. Giusto? È è giusto. Ma come fa? Ma che posso? Sì, per favore Cinque punti Chi è? Shi è Shi Io non scelto io e <ride> non Si chiama così A A Il marito di Izumi B Un alchimista di stato c, un fratello Armstrong, D, il nonno di Winery. Shigu. Shigu. S-H-I-G-U. Shigu. Non lo ricordo. Il uh, per questo, questo, questo è da 5 punti. Ovviamente ha un cognome noto nella serie, solo che se noi l'avessimo messo sarebbe stato evidente perché tutti gli altri certo, hanno un perché cognome. perché se Shigu Rockbell o Armstrong... O, oh, eh, non lo so, dico oh, il marito della Curtis, non lo so. La A. Quindi i bell'izumi? Sì, sì. Sei sicura? Sì, sicura. La vuoi accendere? Sì. Ma come c***o fa? <ride> si tratta di Shigo Curtis. Facciamo questa qua, così la facciamo cascare. Allora, mi sta accogliendo questa domanda. Cosa si tramanda da generazioni nella famiglia Armstrong? Domanda da 5 punti. A. Un diadema. B. Una spada. C. Uno scrigno. D. Un L che ho nell'elmo di scipio è difficile questo va, è da Ah, ah eh, <ride> no, va oh, allora, che cosa si potrebbe fare alla famiglia Armstrong? Um, il bacchio d'oro oh. buddico spada quindi, cioè, ti B... vuole puntare così, spada sì. ah, ti ricordiamo che hai ancora due iuti dai 5 eh, punti ancora... e eh, vabbè, rischio al momento quindi, hai eh, detto B spada? Sì. è la risposta definitiva vuoi accendere? Ah, tu mi devi dire come è perché mi ricordavo che Olivier tiene sempre importante, cioè tiene tantissimo al suo fioretto che è la spada che c'ha. Che, che non è un fioretto, che esatto. ah, Ho detto che la volevamo fare quella. Ma ah, è un fioretto! No, è una sciabola anche quella! Anche quella è una sciapola. Sì, sì. La volevamo fare come domanda, però ho detto no, non facciamo questa domanda. Ma perché sarei caduta troppo allora. Andiamo Allora, allora questo da tre punti me la dai da 5, ma parto lì da due Quale tra questi homunculus? Non è stato creato da un vero corpo. A. Lust. B. Pride. C. Gluttony. D. Wrath. Il W è mondo quindi è Wrath. È rough. Ah, rough. Okay. Allora, è stato. Allora, ragioniamo, perché finora mi sono abbastanza lanciata. No, è tutto Praticamente tutto... per creare questo mungulus non è stato trasmutato nessun corpo, diciamo. idea perché allora chiaramente sappiamo che King bradley ovviamente non vale perché comunque cioè lui è già un essere umano quindi. quindi tu vuoi scartare la D. Perfetto, quindi ti rimane last, Pride e secondo il tuo ragionamento. Sì, secondo il mio ragionamento, sì. Sono indeciso tra il tuo. Beh, poi fate 50 e 50 E questo è da tre. punti. Bene. Pride è considerato tipo il capo degli omungulus, il primo il bambino che io amo da morire che okay, però non so se è stato creato da sempre qualche altra su perché non me lo ricordo questa cosa però anche glattoni mi ispira perché glattoni è un esperimento il portale della verità quindi non so se ha usato un corpo per fare il glattoni ma poi lo diciamo eh. <ride> sto pensando ah io dico superbi like dai pride. pride quindi pride sì, non io. è stato trasmutato da un corpo io dico così, se no, no è... la tua risposta definitiva? Vuoi accendere? Oh, ma tu mi dici come c***o fai? Ma Archivato archivando per deduzione più a stavo sperando che sia quella... Che ho detto gratto o Pride, lo so... Allora, due homunculus non sono stati creati da un corpo, che era Pride mm? ed Envy, perché lui era in mutaforma. Ah, muta Tutti forza. gli altri erano stati trasmutati o comunque okay. creati da un corpo okay. tipo Ralph, okay. come dicevo. Esatto. tu. Pride! È stata dall'essenza della cioè, superbia del, del padre, del, quindi per ecco perché so, si detto, assomigliavano. Io per questo ho detto, ho detto: sarai il primo, sarai il capo. Probabilmente sarai il più forte. Non è che è stato creato da ciò. Cioè ho detto dato per deduzione Poi, ah. questa qua, ah. visto che parliamo di Pride. Domanda da un punto molto semplice: speriamo quale ah. tra le seguenti è una limitazione di Pride: a nessun potere, b ha la forza di un ragazzino. C. È confinato nella capitale D. Non vede al buio Non lo so perché Lui al buio non è che non vede che le sue capacità non possono lo Però è anche legato al, al corpo del piccolo Quindi se lui non si può allontanare Da più di un tot dal corpo di Semi Quindi non lo so adesso È il buio O è il fatto che non si può allontanare Dalla da, da capitale Inoltre hai sempre due aiuti. Eh? Abbiamo un punto, eh, ma... No. Cioè, rischio. Rischio. Quando fino a rischiare. Gira la tua... Vabbè, no, no, no. O, non so, dico, confinato nella capitale. Sì, e la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. Io non so come faccio. Sì. Non ho idea. E tu ti ricordi, c'è un episodio in cui... Van Hohenheim gli dice: Ah, tu non puoi uscire dalla capitale, perché lui lo inseguiva nel. Ma ah, sì, E poi si è arrestato. E io mi ricordavo, infatti, che lui oltre un raggio, non poteva andare, ma non mi ricordavo esattamente. Che, che era un raggio andare. della capitale, e van Hohenheim mi diceva, questo ti ricordo quando vivevi dentro l'ampolla, che eri esatto, confinato. Che è confinato dentro l'ampolla, vabbè, ok. Apposta intanto risposto giusto. Poi la prossima. Allora. Da tre punti, ok. Quale tra questi soprannomi per, al per alchimisti? Non esiste. Mm. Cioè, fondamentalmente quale alchimista non si vede in Brodero. Esatto, non posso... fondamentalmente. Mm. A. Alchimista di ghiaccio mm. B. L'alchimista Crani mm. C. L'alchimista di cristallo D. L'alchimista d'argento. zanzan <ride> l'alchimista allora, di ghiaccio Non, non mettevamo ovviamente l'alchimista di fuoco grazie <ride> allora i problemi si so chi è di ghiaccio io so che c'è mi, mi pare che ci sia però non mi ricordo chi chi è e ti rimane argento se non ricordo male è, crist è cristallo cristallo quale dei tuoi è due quello fake esatto cristal oh, ti ricordiamo che sempre i tuoi idoli. ok maffa. sai cristallo questa è da 5 o da 3? Da 3? 3. Da 3. ah, chissà. sto cercando se nel mio cassetto della memoria c'è qualcosa così. Ma che è Mi stai di cristallo, anche <ride> <ride> quello d'argento. Forse non ci sono, ah, allora. uno, uno ci deve essere. Uno dei due, ma non lo possiamo dire. Allora, a, a meno cristallo. che usi l'aiuto. A me ispira l'alchimista. No, la... Credo che l'alchimista d'argento forse esiste che dico cristallo. C quindi. La tua risposta definitiva sì. la accendiamo. Sì. Sei sicura ed è sbagliata. Ah, è sbagliato! Allora! Eh? Sen, allora, tu hai detto C sì. dunque, praticamente l'alchimista d'argento non ricordo chi sia. L'alchimista di cristallo mm. è Marco. Ah, di cristallo. Cremisi, no? sai chi è? Uh -huh. Non esiste la chimista di ghiaccio, perché tu ti sei confuso con la regina ah. dei ghiacci. Ah. Che, ah. È generale, che è il generale, che è il generale. Quindi quella di ghiaccio era quella che si può... cioè, ah. Perché era il generale Olivier. Facciamo eh, ritirare questi tre punti. Una domanda che secondo Olivier. me tu dovresti sapere. Cioè? domanda da tre punti, questa qua, questa che volevo fare io. Ah, okay. far io. Dai, ce l'avete fatta, ma la <ride> eh. cosa fa Scala? Nella sua prima apparizione, ovviamente nell'anime di proprietà, come si intende eh? A attacca al, B attacca Ed C si nasconde D uccide una chimera Nel... questo quanti punti è? 3 Ah che co questa è la prima prima sua apparizione Mentre che lei pensa Ricordiamo che Scar era un nishvaliano È eh, un Con Gli occhi rossi. Con gli occhi rossi. È la caratteristica del scivalliano. Curatica. Mm -hmm. eh, che si trova nella Central City per vendicare il suo popolo fondamentalmente. Sì. Ovviamente tutte queste cose le fa nell'anime. Sì, lo so, ma non mi ricordo in che ordine. Grazie. Quello è il punto. <ride> Vabbè, chiedo il vostro aiuto. Chiedi il nostro aiuto. Vabbè, voglio vedere che aiuto. Taglielo tu perché se. Proprio devi dare comunque. No? Ma. No. Stavo pensando. Ok, lo posso fare io? Ci consultiamo semplicemente dici così? oppure cosa consigli? stavo pensando un attimino sembra una cosa simile dovevo fare diciamo così è convinto di agire in nome di Dio okay. del loro, del loro te. del loro Dio e non mi ricordo come si chiama No, mi no, non mi ricordo che fosse la prima, cioè non sono sicura quale fosse la. Quando, quale sia la prima apparizione. Diciamo, la sua prima apparizione lui parla di, del fatto che lui agisce per conto del suo Dio. Come i Blues Brothers. Eh, sì, lo cioè. so che me la ricordo di la sua cosa che lui diceva agiva per, me, ma non mi ricordo <coughs> per cosa. E eh, questo è un aiuto fondamentale. Ti ricordiamo. Attacca, attacca, attacca, attacca Ed. Attacca, attacca Ed. Attacca Ed, si nasconde o uccide una gina. Dico attacco Ed. Attacca Edward Elric. B, è la tua sposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Si. Sì. Ed è sbagliato. Lui compare alla fine dell'episodio 4 eh? quando c'è... Uccide Nina, la figlia del professore, ed è il primo, è il primo la prima, sua prima, prima apparizione. apparizione. Ma non uccide prima il dottore. Che, che importanza ha? Importanza e io ha. per questo non ho risposto. Uccidere la chimera perché. Vabbè, se proprio dovevamo dire la cosa faceva la prima apparizione è entrare nella casa. Esatto, in realtà, esatto, tipo, compare nell'ombra perché compare nell'ombra? Perché noi ci siamo visti l'episodio, eh? cioè la parte finale, cioè dovete compare nell'ombra. Dovevamo dire vabbè, pazienza, niente, è andata male. Benissimo. Niente, mi sono bruciata questo vabbè. aiuto Ti è rimasto il 50 e 50. Te ne faccio una facile. Di Vabbè, visto che parliamo di scar, mm -hmm. chi sfigurò <coughs> scar? Chi sfigurò? Scar. Okay. Chi ha provocato la cicatrice? Sì. A, A. Raf B. Kimley C. Armstrong D. Mustang. Allora. Date le risposte, suppongo sia Gimli. <ride> La vuoi accendere così frettolosa dopo un errore basso. Ah, è da un punto eh, questo. Sì. Allora, penso sia sì, Gimli. La tua risposta definitiva, io per sì. contratto, devo chiederti. La vuoi accendere? Sì. È sì. sbagliata. Non è possibile essere Gimli per forza. Okay. Ci provo. Allora. È giusta. Questo è un dettaglio Super proprio di quelle che si vede tipo mezzo secondo in una puntata si vede. Allora no, non l'avrò mai notato. In quale giorno dell'anno i fratelli Elric bruciano la casa? Non ci interessa l'anno, ma il giorno dell'anno. A, 3 aprile, B, 3 giugno, C, 3 ottobre, D, 3 dicembre. 550 è rimasto C e D 3 ottobre e 3 dicembre Da questo capiamo che, che è stato in inverno o in autunno per me è ottobre già inverno <sussurra> ti do un aiutino dai si vede quando loro aprono il ciondolo che c'ha No, scusami eh, è scritto all'interno dell'orologio che ha eh il 3 ottobre sì. è la tua risposta definitiva. Sì. la vuoi accendere, sì. e eh, io non capisco che oh, i suoi poteri abbia ed è giusta. a me un aiuto. L'ho usato come si deve. Dai, diciamo adesso sei da sola. Oh, ho avuto un flash. che Avevo cercato l'orologio no, su Amazon. Dov'è l'altro punto? <ride> la no, questa la dovresti sapere oggi. No, questa dovresti sapere per forza okay. con quale di questi stati. Non confina a Mestris. Non, non. A, Shing. B, Creta, C, Drachma, D, Aerugo. Shing. Non convina con Shin. Sì. Sei sicura di tutto ciò? Sì, perché l'estremo oriente si trova. L'estremo La vuoi accendere e la tua risposta definitiva sì. per 5.000 dollari. Si, sì, che in mezzo c'è l'area la, desertica e poi c'è Shin. Ed <ride> è giusta. Purtroppo... Visto che stiamo parlando di Amestris, vorrei fare questa domanda, se me la permetti, che ah. è da 5 punti. Mai. Questa ah. l'ho partorita io con molta, molta, molta, molta cattiveria. Ah, ah bene. Ancora c'è il meglio conservato. Sì, sì. Stiamo lasciando l'ultima domanda, che yeah. è... Questa, questa qua la fino adesso, perché volevo che tu usavi tutti i tuoi aiuti. È già, ormai li ho usati tutti. Appunto. Anni. Appunto. La superficie di Amestris è paragonabile a quale... A quella di quale è stato? A. Vietnam. B. Kenya, C. Francia, D. Cile. Parliamo di superfici in termini di chilometri quadrati. No di forma. forma non ma perché, perché forma. tu hai trovato i chilometri di Amesis? C'è Cioè, altro prima cosa che si trova cercando la geografia di Amestris. È al centro, ma non è così tanto grande rispetto a tutti gli altri. Non ci interessa la, la forma, ma il numero di chilometri quadrati. Questo è fondamentale, eh? di cucina, ma non ho idea. Cile ma. D è la sì. tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Sì. Io non so come faccio Sì! Sì! sì. sì praticamente, sì, sì, praticamente? Sì, sì. A Cile? È di circa 720.000 km quadrati di Cile 750.000 km quadrati Ok. Qual è l'altra tua e poi gli faccio questo? Ah, che okay. Okay. Chi uccide Yus? Ah, Glauco. B. Last mm. C Envy D Bradley. Beh comunque so che è Envy, quindi. Sai che è Anvi, sei sicuro? Envy, lasciamo. Ti che... vuoi buttare? Sì, perché si trasforma, è quello multifose. È La tua eh. risposta definitiva? Sì, prima era Roy Mustang. No, aspetta. Sì, sì, prima l'isono i Roy e poi assume quelle della moglie. Quindi, la tua risposta definitiva Mustang era Arby. Era quella con Nav. Ah, ma no, vero, Maria Rosso scusami. Maria Rosso. Ed è giusta, è, rosa, rosa. è... Vai con l'altra 93 punti. Questo è un altro dettaglio. No. Cosa rappresentano i simboli che appaiono sulla porta della verità? A. Bacco a leggere. no. Quello, non c'è non, non, non, non, non è no. quello. No. Mannaggia, pensavo A. Preghiere ebraiche. Mm. C. Eh, scusi, C. c. B. Un cerchio alchemico D I manoscritti C Ok scusate scusate Che lettere sono scusate scusate, scusate scusate scusate scusate A preghiere ebraiche B un cerchio alchemico C I manoscritti del mar morto D L'albero della vita Che questa non la saprei è difficile perché su qua sulla porta sono state trovato un sacco di informazioni sì. perché dicevano che erano cose della cultura giudaico-ebraica esatto però ma sono i manoscritti del manomorto le preghiere ebraiche l'albero della vita quindi abbiamo abbiamo detto che io che sono un esponente di quattro dottrine di aristotele dico l'albero della vita l'albero con, scuola, con scuola, le radici non lo so quindi ti, l'albero con, con le radici, perché c'è l'albero senza radici, ora. Allora. L'accendiamo? Sì. È bene, è giusto. giusto. Eh? Allora, voglio fare una ragia. recitazione. <ride> Ho messo le prechiere ebraiche per farti confondere. Esatto, con... perché ci sono infatti nomi, Elohim, cose esatto. che cioè, scritte nella porta. Un jackachemico era, diciamo, un clickbait. Vabbè, ovvio. No, I manoscritti del marmotto... Che fanno parte della tradizione ebraica Sai perché li ho messi? Perché? Perché è un punto cruciale di Neoglianese Evangelion Ah ok questo è un Ma domani Ovviamente Da parte di noi Quindi cosa potrebbe essere? Non so eh. Cosa manca YouTube Cosa manca? Quale di questi doppiatori italiani Non è nel cast di doppiaggio di FMA Brotherhood? Ovviamente parliamo solo di Brotherhood Che cacchio eh, sono! non oh. magari capisci A ah, Maurizio Merluzzo B. Gianluca Iacono C. Emanuela Pagotto D. Paolo De Santis. Allora Emanuela Pagotto so di per certo che c'è. se secondo te Emanuela c'è. Ciao Emanuela. Non lo so, non oh, mi ma... pare che Maurizio. Sì, sì, le altre cose. Maurizio Perruzzo non mi hai fatto accendere di fume d'arco, non mm. mi pare. Ma te lo devo dire io! Ah, me ne sto cercando! Non è di ce ne fai a capire! No, mi mia. guarda! Ma ce l'ho mai detto nei suoi video! Boh! Ma che ne so, comunque, amici, noi ti seguiamo, però questa cosa mi è sfuggita comunque un po'! Non lo so, io dico Maurizio Verruzzo. So. La A, la sì. accendiamo! Sì. Aspetta, aspetta, è la tua risposta definitiva? Sì. Ah, scusate, sembra la tua risposta definitiva, mi fa. Sì. La accendiamo! Ma sì, tanto non lo so. Era un eh. milione di dollari svedesi, ma doppi li dollari libravi, di hamperati. Ma che errori, un milione non li prendo. Per mezzo milione di doppi dollari. La accendiamo? Sì. Eh ma mia! È sbagliata! Non me la ricordo, non l'ha segnalo, però c'era lui. C'era Emanuela Pacotto. Lo sapevo. C'era Paolo De Santis. Non c'era Gianluca Jacobo. Grande voce storica di Vigita in Drago. Vabbè, hai visto? A me questi cagg, 5 punti in mano l'avete fatti fare Siccome lei ha fatto schifo, credo che la grazia non se la merita. Perché? No, non te la merita la grazia. Perché lei ha fatto schifo nel senso che sei andata troppo bene <ride> Esatto, Hai <ride> sbagliato poi e domande. No, esatto. È, è un. No, ma perché a me non mi tocca mai sta grazia? come è possibile? Perché tu vai troppo bene. E stavolta ci siamo impegnati a fare domande. Da no, non siamo riusciti, culo. E so. certifichiamo che senza grazia tu hai totalizzato 23 punti. Della grazia come sempre me la vogliono concedere. Pazienza, mi accontento. E noi no, abbiamo, abbiamo messo Merluzzo perché sapevamo che tu avessi sbagliato con Merluzzo. Esatto. E io ho detto, metti io... Merluzzo che lei sicuramente non... E infatti ho sbagliato perché io non... Cioè non ci ho mai fatto caso, non sapevo... Ah, mi ricordo che hai fatto Merluzzo. Un, era. era uno di Shing. Non mi ricordo... Fu... Non mi ricordo esattamente chi, ma era uno di Shim, era uno sì. dei cinesi. Sì, um. sì, sì, sì. Forse sì. la mao. No. Può essere. Non lo sapevo. E va bene, ragazzi. Chiedo perdono. <ride> Chiedo perdono. Ci vediamo al prossimo video, di Cogiana nella nostra invanzia. Seguiteci anche per Gimplotti. Esatto. E presto approfondimento. Iscrivetevi al canale così voi non perdete i nostri la nuovi gampanella. video. Cliccate la campanellina. Non no, vi so, no, so. Non portate so la metto dappertutto. Mettete like. Commentate, scriveteci e ci vediamo settimana prossima Ciao!